C'era una volta una coppia di cavalli di nome cavallo e cavalla. Ma cara, non possiamo permettercelo. Ma caro, è il nostro unico figlio. Lo so, appunto. Vuoi che viva una vita povera e infelice? Noi non potremo che dargli una vita piena di sacrifici e eh, povertà. No, no, no, no, no. Io voglio che nostro figlio abbia tutte le possibilità di vivere una vita degna di essere vissuta. Non possiamo spezzargli le ali sul nascere e impedirgli di prendere il volo. Ho un'idea. E così cavallo e cavalla presero un'importante decisione. Che garba suonare a quest'ora della notte. Spero solo che non siano venditori di fieno. Dovrebbero averlo capito da tempo che in questa casa il fieno è bandito. Oh, ma che bella paperella! Ma povera paperella abbandonata, al freddo e senza neanche una piccola riserva di semi di papavero. Che tenera! Ti chiamerò Squack! E così, nonna Papero si diede subito da fare e creò una bellissima sistemazione per Squack. Da oggi, questo sarà il tuo nuovo letto. Mentre se avrai fame, qui troverai semi di papavero in abbondanza. Così le tue ali diventeranno forti e resistenti. I giorni passavano e Squak si sentiva solo. Allora decise di cercare di fare amicizia con le altre paperelle del villaggio. Ciao paperelli, posso giocare con voi? Ti faremmo giocare volentieri se solo fossi una papera. Ma a noi sembri più un cavallo. Sì, sembri proprio un cavallo che vorrebbe essere una papera. Ma tu non sei mai una papera. Mai, mai, mai. <ride> squawk, squawk, squawk, squawk, squawk. Squawk voleva solo essere una papera, giocare con le altre papere e vivere una normale vita da papero. E non capiva per questo perché gli altri paperi non l'accettavano. E se, e se avessero ragione loro? E se fossi davvero un cavallo? Non. Nonna! Nonna! Cosa c'è piccolo Squack? Nonna, tutte le papere del villaggio mi prendono in giro. E perché mai? Non vogliono giocare con me perché dicono che sono un cavallo e ridono sempre di me. Ma Squack, tu non sei un cavallo. Tu sei la più bella papera del villaggio e le altre papere non sono altro che invidiose di te. Ma nonna, se sono una papera dove sono le mie ali? Per essere una papera non serve avere ali. Per essere una papera l'importante è volare come una papera. Le ali spunteranno con il tempo. E ora mangia questi semi di papavero che renderanno le tue ali più resistenti. Va bene, nonna. Quella notte squack, prese un'importante decisione. Domani andrò al picco del volo dei papri veri e finalmente volerò. Ti mostrerò a tutti che sono una vera papera, così nessun'altra altro papera avrà più il coraggio di prendermi in giro. Il giorno dopo squack si svegliò più carico che mai. Nonna, io esco. Va bene, squack, ma ricordati di fare il bagnetto al lago e di mangiare i semi di papavero. Certo, nonna. <ride> Se solo sapesse dove sto andando... <ride> Ridete pure, ma sappiate che sto andando al picco del volo dei paperi veri E oggi vi dimostrerò che anche io sono una vera papera Ah, ok E così, Squak andò al picco del volo dei paperi veri Eccomi arrivato al picco del volo dei paperi veri Adesso basterò a leggere le istruzioni scritte su quel cartello E finalmente anche io sarò un papero vero Istruzioni 1. Vai nel bordo del burrone 2. Fai un countdown 3. Salta e vola 4. Complimenti Ora sei un papero vero. Attenzione, queste istruzioni valgono soltanto per i papri veri. Ehm, um, ok, sembra tutto chiaro. Sono pronto, mondo! D'ora in poi nessuno potrà dire che non sono una vera papera. 3, 2, 1! E fu così che Squack si schiantò al suolo, perché non era un vero papero, ma solo un comune cavallo. Visto che Squack non tornava a casa, nonna papera decise di andare a cercarlo. Ehi, hey, paperelli! Avete per caso visto una papera che sembra un cavallo? Sì, non una papera, è passato di qua e diceva che sarebbe andato al picco dei paperi veri, che stolto! Squack! Ma, ma come ti sei conciato? Ti avevo detto che dovevi mangiare i semi di papavero e invece sei venuto a lanciarti dal picco dei paperi ma quando imparerai a darmi in retta, screanzato, per fortuna ho qui con me la mia lampada magica Buongiorno signora nonna papera, come posso servirla oggi? Voglio che fai tornare in vita Squak e che lo renda il papero più bello del villaggio! Come desidera! Brrr. Posso fare altro per lei? No grazie signor genio, per oggi puoi andare! Allora le auguro una splendida giornata! Che gentili questi geni! Wow, sono diventato un papero strafico! Grazie nonna! Figurati Squack! ora vai a giocare con gli altri paperi del villaggio! E così Squawk decise di tornare dagli altri paperi del villaggio. Oh, ma sei troppo fico! Ma come hai fatto? Ah, è stato un gioco da ragazzi. Mi è bastato lanciarmi dal picco dei paperi veri e ora sono il papero più fico del villaggio. Oh, ma che bel borsello! Ma non fai un autografo? Ok. Ehi tu, come hai detto che ti chiami? Wow, ma quello è Bambi Gang! In corna e ossa! Ripeto, come hai detto che ti chiami? Io, io sono Squawk. Senti, hai mai pensato di fare il trapper? Il trapper. Ma sì, hai tutta la stoffa per diventare un Flexboy Swag Trap Star Papero. Ok, andiamo. E così Bambi Gang e Squack andarono allo studio discografico. E da oggi ti chiamerai Flex Squack e inciderai il tuo primo peso. Ma, ma io non so cantare. E tranquillo, non serve saper cantare per fare trap. Ti basterà dire Squawk, mitraglia e poi Gang Gang. E il gioco è fatto. Al resto penseranno i produttori. Ok. Ok, quello è il microfono. Sei pronto? Via! Squawk! mitraglia! Gang! Gang! Stop! Perfetto! Buona la prima! Ok, direi che con questo materiale possiamo stare tranquilli per almeno sei mesi. Domani presentiamo il tuo primo peso al pubblico. Sei contento Flex Squawk? Wow! Non vedo l'ora di comprarmi una pistola d'oro per sparare a tutti i miei fan! E così Flex Squawk fece un finto concerto improvvisato da Bambi Gang. Gang, gang, scaklo, e metri, Flex, incredibile, mitraglia. quello è mio nipote! Quax. Gang, gang, vitraglia, vitraglia! Ottimo lavoro, Flex Quack. andiamo a prendere il compenso, da oggi anche tu sarai ricco. Che bello, mi accompagni al negozio di pistole d'oro, così ne compro almeno quattro. Ok, Flex Squawk. Il giorno dopo, Squawk, tornò dagli altri paperi del villaggio. Hey Flex Squawk, come butta bro? Alla grande, fra... e voi? Super fra, io. Senti, che ne dici se formassimo una gang? Mm. Sapete, papirelli, a me piacerebbe tanto, ma ho paura che Bambi Gang si arrabbi. Ma che dici? Lui è solo un cerbiato, mica è un papero. Noi saremo una gang solo di paperi. E chi l'ha mai vista una gang solo di paperi? Beh, anche questo è vero. Ma come faccio a sapere che voi potete fare porte di una gang? Io una volta ho preso a pugni un papero travestito da scoiattolo. Io una volta ho preso a calci un papero travestito da scoiattolo. E tu? Beh, io una volta mi sono travestito da scoiattolo! Ok, mi avete convinto. Da oggi saremo la Squawk Flex 4 Gang. Perché 4? Perché siamo 4. Ah già, non ci avevo pensato. Squawk. Perfetto, ora non ci resta che marchiare il territorio. Sì. Ma il giorno dopo Squawk ebbe un brusco risveglio. Squawk, Squawk, vieni a vedere cosa hanno combinato. Maledetti vandali, ma se scopro chi è stato? Squack! ma qui c'è scritto Squawk. Non sono stato io, nonna. Ma se sì, sporco della stessa vernice usata per la scritta. Ops. In camera tua. Ora vado a vedere se hai combinato altri danni e dopo faremo i conti. E così Flex Squawk tornò in camera sua. Oddio, dovevo guardarmi allo specchio una volta tornato a casa. Ora la nonna saprà che tutte le scritte le ho fatte io e mi ucciderà. Che succede Flex Squawk? Ciao Fra, mi devi aiutare. Questa notte ho imbrattato tutto il villaggio e la nonna ha scoperto che sono stato io. Mi ucciderà. Vieni con me, ti porto io in un posto sicuro. E così Flex Squawk e Bambi Gang si avviarono verso una località segreta e misteriosa che Bambi Gang preferì non rivelare. E dai Bambi Gang... Dove stiamo andando? Smetti di chiedermelo, te lo dirò una volta arrivati. Ma durante la strada Bambi Gang ebbe una strana idea. Devo entrare in farmacia a prendere delle caramelle per la gola. Ok. Ora ci facciamo arrestare così diventeremo ancora più famosi. Ma, ma io non voglio essere arrestato. Parlo lì, mani in alto! E così Flex Squawk venne portato in carcere di massima sicurezza dei paperi veri. Marcirei in questa cella, l'annato papero criminale. Ma io non ho fatto niente. Sì, sì, dicono tutti così. Vediamo cosa ha tirato la nonna papera quando lo verrà a sapere. Oh no, non dirla alla nonna, ti prego. Una volta chiuso in cella, Squawk si accorse che le sbarre erano abbastanza larghe per un papero. Posso uscire facilmente? Certo, è molto alto, ma io sono una papera. Posso volare. Basterò fare come al picco dei paperi veri. Tre... 2, Uno... 1... E così Flex Squawk si schiantò nuovamente al suolo, perché anche se era stato trasformato in un papero, non sapeva mica volare. Ma per fortuna Nonna Papero passava di lì per caso. Squack! Squawk! Ma che hai combinato? Ti sei lanciato di nuovo senza saper volare! Screanzato! Per fortuna ho qui con me la mia lampada magica! Buongiorno signora Nonna Papero, come posso servirla oggi? Voglio che Squack torni in vita. Ma questa volta, al posto delle ali, mettigli un paio di braccia. Così si toglie dalla testa questa idea di volare e smette di morire ogni due minuti. Come desidera. Prrr. Posso fare altro per lei? No genio, per oggi va bene così. Ti ringrazio tanto. Allora le auguro una splendida giornata. Ti E' un ottimo feedback. Oh, che gentili questi geni. Nonna, mi hai salvato un'altra volta. E in più mi hai dato delle super braccia con cui potrò finalmente usare le mie nuove quattro pistole d'oro. Figurati, piccolo Squack. Grazie, nonna. Sei troppo sbagliato. Ma adesso ascoltami attentamente Squack, non mi piace la piega che stai prendendo, sappi che se ti lancio ancora una volta non ci sarò io a salvarti. Va bene nonna. E non mi piacciono i tuoi nuovi amici, ti stanno portando su una cattiva strada, sai che ti dico? Ti farò un biglietto per Milano, così potrai finalmente realizzare i tuoi sogni lontano dal villaggio e sono sicura che diventerai il papero più famoso del mondo, anche più di paperino. Wow ma, ma è fantastico. E fu così che Flex Squack fece le valigie e andò a Milano.